Dopodomani, quindi giovedì 27 ottobre, ci sarà il consiglio direttivo della BCE e probabilmente si resterà focalizzati sul discorso dell'inflazione più che sul discorso della recessione e questo è molto importante da considerare per il fatto che se si resta concentrati sull'inflazione e non sul discorso della recessione è più probabile un rialzo dei tassi di interesse piuttosto che il contrario infatti l'inflazione a settembre è arrivata a più 9,9% ed è interessante che un freno dell'economia quindi la recessione e qui varrebbe a un freno all'inflazione perché perché l'inflazione tende ad aumentare con l'economia che va bene e tende a calare con l'economia che va male e Apro una parentesi, l'inflazione attuale in Europa è prevalentemente determinata non però dall'economia che va bene, ma prevalentemente dal fatto, come abbiamo già detto anche in tanti video passati, dal fatto che c'è il caro energetico e il caro delle materie prime, eccetera. eccetera. Tuttavia, perché è importante sottolineare questo? Per il fatto che alcuni banchieri centrali, sono comunque più propensi a continuare un rialzo dei tassi di interesse nonostante la situazione economica e quindi vorrebbero un ulteriore rialzo dei tassi di interesse probabilmente il rialzo sarà di 75 punti base e il mercato se lo aspetta quindi la cosa più interessante da guardare non è tanto ciò che farà il mercato quando si aumenteranno i tassi di interesse quanto il vedere se effettivamente si alzeranno di 75 punti base i tassi di interesse ma soprattutto quali saranno le indicazioni che la Lagarde darà circa il futuro quindi in futuro si prevedono altri rialzi? non si prevedono altri rialzi? Cosa succederà perché in base a questo è facile che il mercato possa reagire in un modo piuttosto che in un altro quindi per esempio se dovesse trasparire della colombaggine è chiaro che è probabile che il mercato la prenda bene viceversa se si dovesse essere ancora più falchi rispetto a, ad adesso è possibile che il mercato ne risenta ulteriormente e per mercato sto intendendo prevalentemente gli indici e i titoli azionari quindi capito che probabilmente si resterà focalizzati maggiormente sull'inflazione più che sulla recessione e capito che la conseguenza probabilmente sarà un aumento dei tassi di interesse perché se ci si concentra sull'inflazione è più probabile un rialzo dei tassi di interesse piuttosto che se ci, se piuttosto che se ci si concentrasse sulla recessione, che equivalrebbe al contrario di fatto, capito questo, dobbiamo fare un'altra precisazione. Cioè, che la preoccupazione di alcuni è che la banca centrale decida di andare oltre il 2% e perché è una preoccupazione? Perché il 2% è considerato un po' la soglia neutra, quindi la soglia oltre la quale si diventa in politica restrittiva e dentro la quale si è invece in politica espansiva. E per capire cosa intendo quando dico politica espansiva e cosa intendo invece quando dico politica restrittiva. Praticamente tassi di interesse alti sono tendenzialmente una politica monetaria restrittiva, quindi che tende a far crescere meno l'economia, quindi restrittiva, al contrario espansiva che tende a far crescere di più l'economia e infatti espansiva, quindi che espande l'economia ed equivale a tassi di interesse bassi. Ovviamente detto così uno direbbe vabbè ma allora facciamo sempre politiche espansive così l'economia cresce. In no, non si può appunto perché c'è perché l'inflazione, ci sono dinamiche come l'inflazione che se una politica monetaria è troppo espansiva l'inflazione andrà a danneggiare l'economia e quindi è un bilanciamento bisogna bilanciare le politiche monetarie e anche in base al ciclo economico che c'è in quel momento ovviamente bisogna decidere la giusta politica monetaria che fino a poco tempo fa poteva essere giusta una politica più espansiva adesso è vero il contrario probabilmente ma fino a un certo punto infatti non sono tutti d'accordo perché, perché andare oltre il 2% significherebbe essere restrittivi ed essere restrittivi vuol dire rallentare l'economia di più rispetto a quello che la rallenterà la recessione da sola. e quindi è chiaro che in una situazione dove non abbiamo un'economia che insomma che scoppietta che va che cresce alla grande è chiaro che è una preoccupazione legittima quella di chi dice ha senso alzare troppi tassi di interesse staremo a vedere fammi sapere nei commenti tu cosa pensi di questa situazione fammi sapere se secondo te andremo oltre il tasso neutro diciamo quindi oltre il 2% di tassi di interesse fammi sapere se secondo te l'inflazione rallenterà e fammi sapere se secondo te arriverà davvero una recessione dura o magari un po' meno dura insomma come sarà fammi sapere la tua opinione che siamo molto curiosi e ne parliamo magari nei commenti comunque con questo io direi che ti ho detto tutto ti invito a iscriverti al canale se ti interessano questi video accendi la campanella se ti va fai un salto anche sul mio canale dove invece si parla di marketing strategico di business quindi strategie di business praticamente quindi tutto ciò che serve per avviare far crescere un business nel tempo e ti invito anche a venirci a trovare su instagram dove tutte le settimane pubblichiamo contenuti che potrebbero interessarti con questo io direi che ci vediamo al prossimo video martedì prossimo ma soprattutto ti ricordo anche che venerdì facciamo una live dedicata alle azioni, io e Ardu, quindi insomma ti aspettiamo anche lì e poi ovviamente ci sono tutti gli altri contenuti del canale, quindi lunedì la live sulle valute, il mercoledì i contenuti sul mindset, il venerdì la live sulle azioni, ogni tanto Arduino fa qualche video pillola e, e quindi accendi la campanella così ti arrivano le notifiche e niente, io direi che è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!